Ciao ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo video. Insieme a me, ovviamente, insieme ai miei due fratelli. Ciao, ciao a tutti ragazzi, ciao ci sono ragazzi, anche ciao. degli ospiti speciali. Infatti abbiamo qua ZV, Pata e Ragnar. Signori! Eccoci! Siamo è... carichi, siamo carichi. Dopo squadra blu. Non so quante sfide, ormai siamo di casa anche noi. ormai sì, ormai. <ride> ragazzi, vi abbiamo ancora fuzzare. portato questi tre, ancora Anto, Jay Pata e Ragnar. Lasciate Mamma un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale perché davvero stiamo facendo cose grandissime. Ringraziamo ancora una volta i nostri ospiti per averci dato l'opportunità di far grazie a, a uno dei nostri. Video. Ma no, grazie ispi. a voi, grazie. grazie a voi per averci ospitato in questo Oggi, però, posso dire la sfida principalmente tra due portieri. Ah, eh sì. Che è già stata, non vi spoilerò niente. Però adesso in supporto ci sono i team. Esatto, esatto. c'è cioè, la sfida principale, e eh, si capirà qual è dei due portieri. Il migliore tra i due: ah, Zeus, a cuore, eh? Eh, Zeus certo. contro Ragnar. <ride> Beh, i due battaglia dei, di due dei, dei, dei. Ma non, non è nell'olimpo, in, <ride> no, <ride> in realtà <ride> sono due <ride> dormiti, due no, Kratos, Kratos, Kratos di solito li ammazza i dei però. Allora, ragazzi, dopo aver sfidato Ragnar nella Goalkeeper battle che trovate sul suo canale, link in descrizione per il video. Oggi faremo la goalkeeper per battle in cui ci sfideremo io e i miei fratelli contro la squadra di ZV composta da Ragnar e J Pata. Signori, la squadra di ZV è composta da Ragnar e J Pata. Ecco! ZV non c'è. Sì, ma partiamo subito! Che ciò devi fare gol. Zeus! Non ha paura di serio! La, la paura arriva da dentro, non da me. La paura fa 90. Spario pari per campo e pallo. I due portieri. Sparo io, Paolo, Biboomba. Dispari. Partiamo voi a calciare, allora, campo di, campo di qua, campo campo di qua allora le regole della goalkeeper per battle sono facili. Abbiamo da una parte Francesco, dall'altra Ragnar. Ognuno di noi tirerà una volta a testa e vincerà quindi chi farà più gol. Ovviamente, in porta rimarranno loro due. E vediamo chi vincerà. Dobbiamo studiarci la raga. Chi parte che primo, chi parte per secondo, chi parte per terzo. Qui si gioca eh, anche sulla psicologia: Ma... due tempi da dieci minuti, ovviamente, quello che non abbiamo detto prima. Sì. E poi dopo si sì, poco go. altro. Quindi, un tiro a testa, andremo a vedere, insomma, quale sarà l'esito. Speriamo di fare il più gol possibile. Abbiamo un gran e no, poi abbiamo anche Fabio. E poi abbiamo anche io che insomma sono anche. quello più scarso di tre, però no, insomma fu provo fu. a fare del mio meglio. Mamma mia, ben ci penso io! Eh, Madonna che parata che fa kist che. Eh, ma è abituato Cazzo, a ieri! No, non ci credo. Buona, buona bravi, bravi, bravi. Siamo partiti bene questo non lo proprio qualche tiro è ma, ma hai aperto la porta, ma dove l'hai messa? vediamo tutti nella tua parte questa la devi svegliare ogni volta la metti devi dai. segnare bravo vamos! bravo bisogna svegliarsi dai. bisogna svegliarsi dai dai oh, è sotto sotto sotto è passata sotto facciamo una triccata Sei. bella bella eh, frate, bella sono i sì. 4 a 2 Vabbè. oh ci copiano? Capito. Ah, Capito. Gol gol eh, eh. mm. No eh, questa, questa è peggio di fa Dai fa No la... oh, oh, due volte fuori la porta ma sto concentrato eh. cercando, concentrato Ma perché sto cercando ah, sto cercando l'angolo basso calma, calma, Ci stava però si sarebbe. Para la porta. Parala questa parala. Eh, ragazzi ah, È bravo Dima E ah, Ancora! E ancora! Bravo. Allora. Oddio, no. oh, sei troppo avanti. Di sinistro? Bravo! dai Oh raga, dai, dai, guarda per il segnale! Segno. E eh, che cavolei! Okay. Lo conosci? Lo conosci! Ho provato oh, ad anticipare yeah. o sbagliato! Oh, 3 su 3 eh! Devo... Fabietto! Fabietto 3 su 3! Oh! oh presa. Presa. Vedi però come? Se non ha ancora moltissimo! Questa è la cosa mi ha un po' avvantaggiato! Però ha tirato molto forte! Raga, buona! No. E vedi! Colla, disacciva, vedi con le gambe la parata. Sto scaldando un po' pure io, eh. Non è facile, dobbiamo rimanere sul pezzo. Ehi. Dobbiamo riportare le gerarchie, dobbiamo tornare avanti, non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso nelle partite precedenti, nei match precedenti, quindi dobbiamo rimettere le cose a posto, e adesso l'abbiamo fatto col più 4. Bello, sì, forza, forza, eh, vediamo se Fabietto farà 4 su 4, secondo me no Secondo me no Leggere i capri numeristi Oh fanno, ma ti sono, sono i footwork Bravo Agnius Adesso è... E allora Signori E adesso finire, Non sì, preoccupare. si preoccupare Ma questo serviva per il corale Ma questo qua non so se vale eh No no non vale bisogna No perché devi dichiararlo Oh palo non è resgol. Uh, oh, cattro Sì. Oh. No! No! no. no. no. <ride> <ride> Porca oh, oh, grazie. grazie. Gran gol di destra, nonostante non sia il piede di Fabio, è riuscito a calciare bene, ha spiazzato Ragnar, però è un Ragnar che va sempre molto di intuito, vero Fre? Come abbiamo visto anche in altre riprese. Sì, ma siamo vicini, siamo vicini, Quanto siamo molto si... vicini, tanto ci sta anche battezzare un po' un angolo, perché appunto non c'è sempre tempo di reazione per fare una parata. Bravo, così ti voglio! Bravo, ragno. Oddio! Non si è fatto un cazzo, non si è fatto niente. Mi sono fatto niente, è difficile, mi faccia male, sono abituato sì, a, sì. certo a questo, il arvecciata. peggio. <susurra> Piazza fredda! L'avevo spiazzata, ma è andata male. Eccoci qui, ragazzi, è finito il primo tempo. Com'è andata? Come andata rag? E eh, tosta perché non avere il controllo di tutti i tiri è pesante. Perché a volte io esatto. mi carico anche reagendo ai gol. Cioè nel senso prendo gol Dico ma tanto adesso la butto dentro è buona. Ovviamente avere un team è diverso. Giocare, meno e 5 giocare... siamo. No. Meno 4 siamo. Esatto. E esatto. fa freddo meno no. 4. Non è finita. Qui è bene, non è finita. Qui signori non finisce mai. Qui non finisce mai. Ovvio ora non sono da solo. Però non è l'obiettivo di portare avanti solo me. L'obiettivo è di portare avanti tutti. E questo è l'obiettivo. Se tu adesso fai qualche parata, io te la rimonto Vabbè, l'ha detto la eh, ascoltate, l'ho detto Io la No, rimonto. perché la sto rimontando io perché... Anto invece, quali sono state le tue impressioni su questo primo tempo? Come hai visto la partita tra i primi. Beh, ha fatto dei, dei miracoli incredibili Poi voi calciate bene E devo convincere Rugg di scendere di più con i piedi Vabbè, per dai, cosa fai più La Pata intanto è già carico Carico per il secondo Pata, eh. sei carico per il secondo? Certo Come la vedi? La rimontate uguali. o no? Certo, ma di brutto la rimontate Di brutto, diciamo. okay. Sono carichissimo Così fa! Oh, così oh, fatta Lo pari Lo pari Lo pari Lo pari Lo conosci Si sì, sì, Traversano le gol sì. Traversano le gol Traversano le gol Traversano le importante a Senta, Ragno di Senta, sì, sì. Dai che sbagliano Si sì, Si sì. Sì, sì, Susserire Susserire Susserire della mia twingo Ehi sì, sì. amico quella porta mi sembra troppo piccola per te. Ma sai cosa succederà? No, eccola. Ah, yeah. Eccola. Adesso vi faccio vedere come si segna un gol a futsal. Antimus ah, yeah. Con le scale. Entimus. Bello! Bello! Bello! Bello! Bello! Cioè, così no. Dopo vi faccio vedere come si, si segna. Così no, era una finta, insomma, una gag sei una fetta maggiore di squadra. Ragnar, io ti faccio vincere. Patà! Senza fare gol. Firenze, per favore, Con la testa. Però, però ti ha una, una sacra voglia Guarda come siete concentrato È in crisi, è in crisi Sì, non ce la fai Fabio, non ce la fai È gol Sì, dai, oh, dai, dai Mi la concentrazione, raga Dobbiamo riprenderla sta partita, dai, dai. Oh, oh, Io ci sto fare... di testa, io ci sto di testa, sì. dai Buona, buona, buona, buona, buona. buona. Vedi, ancora, vedi, di lo lui, vedi che ancora, mi ascolti una volta. E ancora, e ancora, eh, signori. Ma sai perché? Ti io, in Sai perché è questo? Perché i polsi glielo ho danneggiati. Sì, era ancora destabilizzato dalla parata che ho fatto buono, su cefato. Lo conosci, lo conosci. <ride> Dove me ne vado? che volte che mi frega? Boh. Per rispetto di tutto il calcio mondiale. Tranquillo, devi segnare. Prova a mancino, Ma Ah, secondo te, non ce la faccio di destro. Buono! Buona, buona. È buona. questo è il TX E adesso devo rispondere. Oh, dopo adesso, no, devo rispondere. adesso siamo nuovamente a meno uno. Stiamo rischiando, dobbiamo ristabilire no, le gerarchie ed no, è no. per questo che ora segneremo a go go. Sbaglia, vai, sbaglia, sbaglia. Vai, sì! vai, vai, vai, vai, Adesso fatta per il pareggio. No Pata, una... no patta, no pata. Posso Vedi calera? che importanti. è importantissimo sì, Io ti faccio un'altra, poi me la butti la, putti ma la. Ma Me la butti, no, ma, ma me non non la butti Se non ti piace lì, la, me lo ridici? Lo sbaglia, lo sbaglia, lo sbaglia Ma è stato una cazzo, l'ho no. lasciato il piede lasciato. Cazzo, l'ho lasciato il piede Beh dai, più due, era da fare questo Nooo il no, no, no, no Ultimo giro a testa, parte ora l'ultima manche con Frey contro Ragnar Siamo a più due, vediamo di salvaguardare il punteggio E cerchiamo di portarla a casa, vediamo ora come andrà a finire Fabio ora gliela metterà bene, aia Aia È stato soltanto un flagello sì, sì, sì, sì, sì Testa, testa, Gabriele, testa Questa mi sa che la fa proprio uscire No, no, no, no, no, questo devo parare, questo Bisognava devo farlo. farlo Bisognava farlo Sentivo la pressione di questo tiro, concentrato, non ho rilasciato interviste Stato no, lì sul no, pezzo no. Abbiamo spiazzato Ragnar, torniamo a più due Quindi ora se sbagliate avete perso Sereni L'hai detto in un video di oggi Quando c'è la pressione certo. to, esci tu, Sereno. prego Bravo sì, Pressione non si molla mai, pressione ragazzi Sotto pressione Condoglianze Abbiamo il secondo match win, vediamo se riusciremo a capitalizzarlo. Caso di gol di Fabio, abbiamo vinto noi, se no l'ultima parola sta sempre a Ragnar. No e questa va a noi rega è stato bellissimo sfidarvi grande fa bella sfida ah, insomma yeah. una percentuale realizzativa abbastanza alta però dai bene bene oh ci abbiamo provato ci abbiamo provato è stato il peso sì, su di me stavo per fare un miracolo separavo sì, quella sarebbe stata eclatante che poi mi sarei caricato però io, io ho fatto, ho fatto mio. Per il mio abbiamo perso per colpa di Ragnar allora, la no, gente so. ha visto ha preso dei gol abbiamo perso per colpa io di, di Ragnar io vado a fare i complimenti ai ragazzi grande Ragnar, Ragnar. cioè penalizzati Ragnar. Ragnar. da Ragnar è lui l'ultimo penalizzati io voglio Francesco GK è vero signori Francesco GK è quasi rischiato ho cercato di tenere la baracca più alta possibile ma però sì, non li Però, ragazzi siete stati bravi siete stati bravi loro sì. nella loro ignoranza si sì, hanno contribuito eh, diciamo così iscrivetevi al loro canale ho fatto tre gol di sì. fila mi salvo io eh? non lo so io penso di aver fatto più gol di tutta la squadra sono il portiere non lo so non, non lo penso so penso proprio di fila non lo so ma oh. proprio a, in generale eh, ne ha fatti parecchi di gol eh. <ride> sì. poi vabbè J Pata e ZW hanno cercato il gol estroso hanno no, io cercato di fare le magie come Beh, lui, a, lui, a due eh. che hanno fatto la Champions League e hanno giocato in primavera, ragazzi? Sono due giocatori che si appare soltanto rovesciando. Oggi si è visto, Francesco. Si è un po' spiattellato qua eh, tre sì, volte. Sì, sì, sì. Francesco, tipo, ha perso quattro fianchi anche eh, quelli sì. della rincarnazione Vabbè, ma no, sono, sono integro. Sono integro. So bene cosa ci si prova ad aver dolore. Questo non è niente. Me l'aspettavo già. Sono cresciuto tantissimo facendo questi, questi video anche con Ragnar. Tutto a prezzo. Beh, mi piace questa cosa. Sono contento prima, di a sta livello cosa. di persona. No, sono contento di sentire gente. Comunque, la cosa bella della goalkeeper o quando sei in svantaggio, in vantaggio, vedere la reazione dell'altra persona. Già adesso vedete. Sei un esempio per queste generazioni io Fammi. ci tengo a essere un esempio detto questo signori davvero grazie ancora per la sfida grazie. è stata mischiata nel senso una challenge particolare però nel vostro campo ci siamo andati vicini nonostante tutto nonostante che abbiamo di qua la 4... dobbiamo rifare sul tuo canale però con Porta 11 l'ultima volta che abbiamo fatto Stato, la Porta 11 io, cioè, nel mio canale io l'ultima volta sono male ho preso male. scopole da me ma lo ricordate quindi detto questo possiamo concludere vi ricordo di lasciare mi piace commentate e soprattutto iscrivetevi passate anche dai loro canali ovviamente e siamo io. qua signori <ride> è tutto alla prossima detto questo vediamo qua Vai. signori. Ah, da noi è tutto, sì. vedetemela bene. voi ragazzi Ciao. Vai vai Ragnar con l'urlo Vai lui, vai, vai. Io, okay. vai vai lo facciamo tutti vai, lo facciamo 3, tutti. 2, 1 ah!